perché comunque la Cina diciamo in quest'anno mi ha accompagnato nelle mie scelte e quindi una volta arrivata qui mi sono sentita di aver realizzato la mia scelta. Curioso sicuramente perché è una realtà completamente diversa dalla nostra. È stancante, una cosa che odio sono i lunghi viaggi in aereo, però devo essere sincera, quando arrivi e trovi quel senso di casa che in qualche modo ti ha sempre spinto a tornare è la sensazione più bella del mondo. Caos, mm, senza dubbio un caos al quale seppur romano non siamo abituati. Elettrizzante perché è una realtà ad un'altra velocità rispetto all'Italia, anche alle grandi città che ci sono in Italia. Sorprendente perché anche semplicemente dal, dall'autobus che ci portava a casa ho visto una parte di Cina che forse non avevo neanche mai visto. La prima parola è strano, è stato tutto strano perché era tutto davvero strano passare da quartieri popolari, da quartieri dove si vive in capanne a grattacieli altissimi.